Oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana, quindi a partire dal lunedì 7 novembre al lunedì 14 novembre 2022. Utilizzeremo tre mazzi di carte, abbiamo le carte degli angeli, le carte delle fatte e le carte degli unicorni e poi prenderemo un messaggio dal libro da questo libro che porta dei messaggi molto interessanti. Eh, prima di iniziare faremo una preghiera di connessione con gli angeli e con l'arcangelo Michele e una preghiera di purificazione degli ambienti, ok? Iniziamo!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 Uh, spensieratezza, creatività, abbondanza, tutto ciò che in nome dell'amore è accolto nel nostro sacro cuore chiedo massima protezione, guida e assistenza durante questa lettura angelica affinché tutte le persone coinvolte possano ricevere i messaggi più giusti e più appropriati per loro e per il loro massimo bene Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste, è fatto, è fatto, è fatto, e così è, così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Allora faremo tre gruppi, gruppo A, gruppo B e gruppo C, vi chiedo di mettere la mano nel vostro cuore e di chiedere alla guida divina qual è il gruppo più appropriato per voi, eh, per il vostro massimo bene, quindi qual è la lettura più giusta eh, eh, potrebbe anche eh, risultare che sono più letture adatte a voi, addirittura tutte e tre le letture. Eh, diciamo che è anche bello saperlo un po' in anticipo, che cosa vi consiglia il vostro sacro cuore. Quindi iniziamo con la lettura A, abbiamo assertività, gruppo A, un attimino che qua si è aperta una finestra, eh, mentre facevo la preghiera Alberto mi è arrivato il messaggio che eh, abbiamo appena concluso il seminario di guarigione, è stato un successo nel vero senso della parola, le persone erano entusiaste, hanno ricevuto tante delle esperienze molto singolari e particolari, io e Alberto siamo entusiasti di questa esperienza e presto faremo anche il seminario di connessioni angeliche, poi lo vedremo con calma, quindi gioia per il gruppo B e gruppo C legge dell'attrazione ah questa lettura è molto interessante bene bene bene vediamo ora un po' vediamo ora un po' le carte delle fate gruppo A viaggio questa carta era già uscita sì, l'altra volta esatto. gruppo B Vediamo un pochino, gruppo B, abbiamo l'energia della luna. Quando è la luna, Alberto? Allora, allora. è domani a mezzogiorno. E vedi, allora non è un oro. caso che è uscita questa. Non carta. Non è un caso Vediamo un po'. Gruppo C, amicizie. È eh, interessante. Ora vediamo gli unicorni, cosa ci vogliono dire. Trovo le, le, le frequenze degli unicorni bellissime, elevatissime, purissime. Santuario. E eh, c'è lavoro spirituale da fare per chi è nel gruppo A. Eh? Importante. Gruppo B, uscita fuori. Forza. Strength vuol dire forza, giusto Alberto? <ride> Interessante. Gruppo C, prosperità. <ride> bene, bene, bene. Allora, iniziamo col gruppo A. Allora, se parla di assertività, cara anima infinita, è importante dire sempre la verità, è importante dire sempre quello che hai nel tuo cuore. Assertività non significa aggressività, assertività significa dire la verità nella frequenza dell'amore con toni giusti senza rabbia senza rancore sen è vero che tu hai ragione tu le ragioni eh, del tuo cuore tu senti dentro di te che questa situazione è reale e giusta però bisogna sapere anche interagire col prossimo bisogna, saper bisogna avere una comunicazione efficace questa comunicazione efficace può avvenire solo se tu parli con assertività per parlare con assertività è importante che tu sei fuori dall'ego per essere fuori Dall'ego non è molto semplice, eh, però si può fare un grande lavoro spirituale, un grande lavoro di amore dentro di te, di perdono, di compassione, e puoi chiedere in preghiera all'Arcangelo Michele e agli angeli della coscienza micaelica di aiutarti a faremo un video sugli sulla... angeli della coscienza micaelica, vero Alberto prossimamente. Dovrai chiedere aiuto agli angeli della coscienza amicaerica per darti supporto, per darti un aiuto, per darti una mano eh, per dire sempre la verità, per parlare della tua verità, per spiegare le tue, eh, la, il tuo punto di vista, la tua verità, va bene? Il viaggio che tu stai intraprendendo è un viaggio spirituale molto importante, è un viaggio di riallineamento va bene? Eh, quindi è un un riallineamento all'amore, un riallineamento al tuo vero sé, la tua anima ti sta chiamando al riallineamento, è un percorso, è un viaggio, non sei arrivato, non sei arrivata anche se sei a un buon punto del tuo cammino, ma devi continuare a lavorare su di te, devi continuare a lasciare andare l'ego, devi continuare a perdonare e così via. Questa carta può voler dire anche che c'è un viaggio imminente per te che presto eh, prepara le valigie perché presto eh, ti muoverai, farai, eh, farai un'esperienza, potrebbe essere anche un'esperienza spirituale, potresti andare ad esempio, a essere chiamato o chiamata, andare a visitare un luogo sacro, come può essere la sacra eh, dell'arcangelo Michele, potrebbe essere eh, un, andare alle tombe dei giganti, come potrebbe essere andare eh, nelle piramidi, insomma una chiamata dell'anima, seguila perché eh, fa parte del tuo viaggio fa parte del tuo cammino, crea uno spazio sacro, armonico e protetto, crea il tuo santuario, crea quello spazio dove puoi pregare, quello spazio dove puoi meditare, quello spazio dove nessuno ti disturba, dove eh, puoi esprimere te stesso, puoi entrare in connessione con la tua anima, col tuo vero sé, sei chiamata, sei chiamato a meditare, sei chiamata a fare in introspezione, questo è importante perché comunque anche prima di eventualmente affrontare eh, una, un, diciamo, una comunicazione con queste persone, con questa persona eh, e, e quindi poter comunicare con assertività, hai bisogno di centrarti, di trovare eh, uno spazio dentro di te, dove capisci veramente cosa devi dire, come ti devi comportare e come devi agire. Non fare, eh, non agire distinto, non agire distinto, non parlo dell'istinto spirituale, dell'intuizione, non agire di, di botto, no? Non agire eh, così, senza pensare. È importante che rimani centrato e centrata, ok? Bene, Alberto. Dimmi tu. Allora, sì, beh, eh. Allora, diciamo premettiamo che di solito il gruppo A è sempre un po' all'inizio andiamo in increscendo no? quindi gruppo A, gruppo B, gruppo C allora assertività chiaramente è quella mitica via di mezzo fra la passività e l'aggressività cioè il passivo è quello che tante volte non dice nulla e poi esplode l'aggressivo è quello che dice, dice le cose in modo non giusto diciamo no? quindi la via di mezzo è l'assertività cioè io eh, faccio sentire che ci sono dico la mia opinione, metto dei confini, ma in modo gentile perché giustamente se, no, se invece dici quello che pensi ma in malo modo passi dalla parte del torto quindi bisogna eh, abituarsi a far sentire la propria voce in modo gentile ma efficace cioè dolce ma determinato come fa Michele poi oh, questo viaggio che effettivamente abbiamo pescato anche l'altra volta, è ritornato anche durante il seminario, è saltato fuori il tema di Alice nel Paese delle Meraviglie, no? perché quella lepre lì ricorda un po' la lepre marzolina, il, le, la tana del bianconiglio: no? quindi eh, questo percorso no? talvolta difficile, però eh, che ci fa scoprire continuamente delle cose straordinarie. Può essere un viaggio dentro di noi, un viaggio all'esterno, poi il viaggio all'esterno si manifesta dopo che abbiamo fatto un viaggio all'interno di noi. Se sei chiamato verso un luogo di potere, sicuramente potentissimi i luoghi dedicati all'Arcangelo Michele piuttosto che un Machu Picchu, eh, l'isola di Pasqua, ma ripeto senza pensare ai globi del mondo, li abbiamo anche sotto casa a volte dei posti molto potenti e sconosciuti. Santuario, perché giustamente al di là dei santuari, della natura, delle cose esterne, a partire da casa propria, insomma dalla propria camera, un tavolino, un piccolo luogo, diciamo adibito proprio ad altare, tra virgolette. Quindi con degli incensi, con una pietra, con una candela, in modo tale che eh, lì appunto puoi sentirti al sicuro. Ci sei solo tu col tuo spazio personale protetto e puoi meditare. Perché in questo momento di grande transizione è molto importante meditare e mantenere le frequenze alte. Assolutamente. Bene, passiamo al gruppo B il gruppo B, in questa carta è meravigliosa si parla di gioia ricordiamoci che la gioia è la frequenza più potente nell'universo in connessione con l'amore la gioia ci, ci dà entusiasmo la gioia ci dà allegria la gioia ci fa creare cose meravigliose quindi in questo momento le tue frequenze sono molto alte o magari questo è un invito per te anima infinita di sintonizzarti nella frequenza della gioia per arrivare alla gioia è importante passare per la gratitudine inizia a essere grata per tutto ciò che hai e inizia a, a, a godere delle cose che ti danno gioia fai divertiti balla canta scrivi eh, pittura fai qualcosa che ti dà che ti consente di esprimere la tua creatività e i tuoi talenti è assolutamente è uscita anche se nell'altro gruppo la legge dell'attrazione però comunque queste letture sono molto connesse è importante manifestare con le energie giuste quindi quando tu associ i tuoi sogni i tuoi desideri dell'anima a un sentimento di gioia si creano nuove sinapsi, nuove connessioni tra cellule nervose quindi vai a manifestare poi sul piano della materia i tuoi sogni i tuoi obiettivi e gli, la gli angeli l'arcangelo Michele le fate ti stanno invitando a sfruttare le energie della luna visto che ci sarà la luna piena poi ce ne parlerà meglio Alberto la luna piena è perfetta per la manifestazione ricordiamoci che eh, i nostri mi uh, viene in inglese, i nostri antenati mm. eh, praticamente sì. utilizzavano eh, queste, mh, queste pratiche di eh, manifestazione erano sacri, momenti sacri ok? Ci sono persone molto più, molto preparate che veramente utilizzano e sfruttano l'allineamento dei pianeti, la luna piena, insomma tutte eh, queste connessioni tra cielo e terra proprio per elevare le proprie frequenze per far sì che le energie possano allinearsi per aiutarci a manifestare i nostri sogni io ne approfitterò assolutamente io ho scelto il gruppo B quindi credo che questo sia veramente eh, giusto per me eh, e spero anche per voi perché veramente l'invito è quello di vibrare nelle frequenze più alte in assoluto sei molto forte sei molto potente hai il potere di creare la tua realtà, il potere di superare questa situazione hai, hai il potere di superare questi blocchi eh, i blocchi possono essere sciolti ma bisogna vibrare nelle frequenze più alte, lascia andare le paure lascia andare lo stress lascia andare chi ti butta giù è venuto il momento di tagliare le corde, di innalzarti di elevarti e di allinearti nella direzione dei tuoi sogni, ok? Eh, assolutamente è venuto il momento anche di, ehm, di focalizzarti sulle cose positive e di eh, renderti conto che tutte le sfide che tu hai affrontato fino, ad, fino adesso hai una grande forza, un grande coraggio e queste esperienze ti sono servite per capire quanto tu sei potente quanto tu sei forte, coraggiosa coraggioso e determinato e vai avanti nella direzione dei tuoi obiettivi Ok. Bene. Alberto. Allora, ah, sì, anche qui partiamo molto bene. Gioia, c'è una figura angelica che cavalca un delfino, un animale incredibile, no? La delfinoterapia, gli ultrasuoni, animale gioioso, però come dico sempre, un animale che mette anche confini, non è che è gioioso e accetta che tutti il, lo prendano in giro, no? Lui mette anche confini, quindi ci aiuta a mettere dei confini. E proprio l'animale in sé, appunto con questi ultrasoni ci aiuta a connetterci alla madre terra, no? perché noi di nostro non è che possiamo arrivare alla frequenza di Gaia, no? agli 8 Hz, perché sono delle frequenze che non sono udibili uh, all'orecchio umano. E quindi l'animale, per esempio, piuttosto che la meditazione, ci aiuta. E uno magari chiede, eh, ma come faccio ad essere gioioso tutto il tempo? È possibile? Secondo noi sì, ma devi togliere tutto ciò che non ti dà gioia. Guardare tv, programmi scandalistici, telegiornale... Stare con persone che hanno voglia di litigare, eh, stare in mezzo esatto. al traffico, fatti una lista, è come quando uno dice non so che lavoro fare, pensa per come, a cosa, per cosa sei portato, pensa a cosa non, farei, non faresti, non farei l'idraulico, non farei un lavoro stressante. E, e, e, e, facendo tutte queste cose praticamente ti, ti, ti elevi proprio alla gioia, diventa uno stato naturale energia della luna ripeto c'è questa luna ufficialmente domani ma ci siamo già dentro alla grande adesso tra l'altro io ho proprio la luna in toro per esempio nel mio tema natale quindi lo sento particolarmente in questo momento sento un grande movimento dentro di me ne abbiamo parlato piccolo anche al seminario è saltato fuori una ragazza parlava per esempio del rito della capanna sudatoria e io per esempio sento molto bisogno di caldo al di là che ci avviciniamo pian pianino all'inverno quindi Mangiare le castagne, la cioccolata calda, fare la doccia bollente, stare al sole, eh, vestirsi in modo felpato, no? Proprio il caldo, no? il calore, il camino, la famiglia, gli amici, no? Quindi, eh, cerchiamo proprio di fare in modo che questa luna ah, ci, ci porti proprio calore, no? A partire dal cuore. E la forza, giustamente, la forza che non è la forza brutta, tornando al discorso di prima dell'assertività, è una forza dolce ma determinata, la forza del perdono. La forza di chi al posto di litigare cerca di dire no, guarda, parliamoci, comunichiamo in modo non violento. Cioè, tu mi dici la tua, io ti dico la mia, cerchiamo un compromesso, se non lo troviamo, ognuno per la propria strada. No? E questa forza che ci, ci insegna Michele. No? Anche tagliando appunto le corde, anche eventualmente allontanando delle persone, perché il perdono ti può portare a migliorare dei rapporti, ma ti può portare anche ad andare oltre e certe persone non le vedi più. Bisogna anche accettarlo. Assolutamente. Questo grazie alberto allora okay. il gruppo c legge dell'attrazione che tu ne sei consapevole o sei inconsapevole la legge dell'attrazione è sempre in atto quindi l'invito è anche quello di eh, continuare a rimanere focalizzato focalizzata nella direzione dei tuoi sogni non mollare adesso abbiamo parlato di gioia abbiamo parlato di elevare le frequenze la legge dell'attrazione è sempre in atto sia che tu ne sei consapevole o inconsapevole eh, è importante comprendere questi con concetti molto semplici, un pensiero associato ad un'emozione Crea la nostra realtà. Questo avviene nel positivo ma anche nel negativo. Quindi esci dalla negatività, esci dalle emozioni negative, esci da, da tutto ciò che ti sta buttando giù. Ripeto, alza le frequenze, elevati, innalzati, fai ciò che ti dà gioia, sii creativo, sii creativa quando hai dei pensieri negativi, le emozioni negative. Chiama l'Arcangelo Michele, la coscienza micaelica purificati, liberati, aiuti, chiedi all'Arcangelo Michele di aiutarti a riallinearti ai, nella direzione dei tuoi sogni, non mollare i tuoi sogni, anche se in questo momento la manifestazione non è, non è eh, reale cioè non è ancora manifestato nel piano della materia, vi è un, un processo di manifestazione in atto quindi proprio adesso sapete quel germoglio che sta eh, fiorendo, quella piantina che sta quel fiore che sta sbocciando piano piano eh, questo processo è in atto, quindi abbi fede, abbi fiducia assolutamente ci sono delle amicizie mm... Nuove amicizie per te, eh, quindi ci saranno nuove collaborazioni nei tuoi progetti, amicizie vere pure sincere, quello che tu hai chiesto a Dio e agli angeli: questa è l'energia giusta per manifestare nuove amicizie, nuove connessioni, nuove relazioni in comunione di intenti. Quindi assolutamente andrà tutto bene. È vero, questo cammino spirituale è stato un cammino di grande solitudine per te, eh, però l'amicizia eh, in ad essere tu il migliore amico per gli altri affinché gli altri possano essere i tuoi migliori amici quindi eh, sii tu con gli altri quello che vorresti ricevere dagli altri dice l'arcangelo Michele vedrai che tutto si aprirà dinanzi a te questa è un'energia di prosperità di abbondanza nuova energia monetaria sta arrivando alle porte quindi nuove entrate economiche nuovo lavoro i nuovi progetti porteranno prosperità quindi continua a rimanere focalizzato continua a rimanere focalizzata nella direzione dei tuoi obiettivi perché presto la manifestazione eh, arriverà sta arrivando è già qui ed ora è solo questione di giorni ok è solo questione di, di tempo ci potrebbe volere una settimana 15 giorni un mese ma è già in atto si sta per manifestare ok alberto eccoci qua allora legge di attrazione o se vogliamo andare ancora più in profondità di vibrazione e ha a che fare proprio con un lavoro che ciascuno è chiamato a fare, se vuole naturalmente, su di sé. Quindi al di là del lavoro che uno ha, e anche qui abituiamoci a usare dei termini, no, non un lavoro duro ogni giorno, mi rompo le scatole, lavoro sodo, faccio il mio, mi impegno, ho una grande forza di volontà, questo è temporaneo ma poi magari cambierò, però lavoro proprio sull'energia, io per essere, cioè devo essere attrattivo io, devo fare chiarezza dentro di me, devo essere io la... Mia versione migliore se voglio trovare la persona giusta, gli amici fantastici, il bel lavoro. Non è che le cose si materializzano così. E quindi noi stessi facciamo questa cosa tutti i giorni, dando un buon esempio, azioni positive, perdono, logo ceiling, le preghiere, eh, musica potenziante. Diventa tutto un flusso, tutto... Non, cioè non deve rimanere neanche un angolino. Non è che fai cinque cose fatte bene ma alla sesta, ma a partire proprio anche la, la carta no, era la carta di prima, vabbè, non, non importa, del santuario, cioè il santuario sì. a partire da, da, dalla propria camera, no? a partire dal faccio il letto, a parlo delle mie cose anche in famiglia e dopo al mondo intero, ma si parte da casa propria, se no va a finire che diventa una cosa astratta, no? oh, ne parlo con alcune persone ma non ho certo. no, un buon rapporto a casa, No, cioè le fondamenta devono essere potenti, no, questo non significa andare d'accordo con tutti naturalmente amicizia, anche questa è saltata fuori più volte perché giustamente a forza di lavoro su di sé arrivano anche le amicizie in questo ambito, non è impossibile ne abbiamo parlato al seminario ma capita anche fuori dal seminario di trovare degli alieni come noi e ti trovi anche al bar a parlare di angeli, di oli, eh, olismo sì. eh, e non solo di, di, di più e meno no? che tempo esatto. fa perché succede, bisogna avere anche il coraggio di farsi avanti, di capire anche chi ha davanti, non è che ne puoi parlare con tutti, con uno, magari ne parli un po' a grandi linee, poi eventualmente se lui, se gli interessa, gli si dà il numero e se ne parla, ma con alcune persone se ne può parlare anche lì, dipende da, da, dal tipo di ambiente che c'è, e la prosperità chiaramente è la, prima di tutto, lo stato naturale dell'uomo, no? quindi la povertà non è una cosa normale, non è una cosa bella di, di cui vantarsi, e bisogna abituarsi proprio a rifiutare la povertà, cioè bisogna cercare di portare il mondo alla ricchezza. E quindi eh, è, diventa proprio una conseguenza naturale anche qui di tutto il lavoro che tu hai fatto. Quindi voglio star bene con me, voglio delle relazioni armoniose, la persona giusta, eccetera, e mi serve anche l'aspetto economico, se no ecco. come faccio a star bene ad aiutare le persone. No? Quindi eh. Eh, un, un miglioramento nel, nel campo lavoro, eh, piuttosto che nuove entrate quello che è, è in arrivo quindi cerchiamo anche qui affermazioni positive che noi facciamo spesso io sono grato perché eh, ricevo continuamente in costante crescita delle entrate da fonti multiple perché bisogna anche diversificare non è detto che con un solo lavoro con una sola cosa guadagni quindi delle volte è giusto è anche possibile. diversificare avere più investimenti certo scegliamo un messaggino chiediamo all'arcangelo michele agli angeli della coscienza michaelica qual è il messaggio più appropriato per tutte le persone coinvolte così è occupati dei preparativi <ride> vediamo cosa vuole dire la preparazione dovrebbe essere più accurata occorrerebbe occuparsi anche dei particolari che a prima vista por, uh, potrebbero non rivestire molta importanza con una buona preparazione aumenterà la sicurezza cosa, vola, cosa vorrà dire questo? occupati dei preparativi legati anche ai tuoi obiettivi no? al, al, ai tuoi sogni che si stanno per manifestare cerca di immaginare i particolari eh, come avverrà la manifestazione come ti sentirai quando esatto. ti sarà manifestato, cerchiamo di immedesimarci veramente positivamente con gioia eh, come che i nostri sogni obiettivi sono già qui ed ora, già l'energia sale, c'è un'energia altissima oggi, io sono troppo contenta per questa lettura meravigliosa che abbiamo fatto con Alberto, eh, volevo ricordarvi che io e Alberto ci occupiamo di facilitare la lettura con le carte per aiutarvi a fare chiarezza eh, su quelli che sono i vostri sogni, i vostri obiettivi su quelli che sono i vostri problemi eh, in questo momento i vostri ostacoli i vostri blocchi le vostre paure eh, quindi lettura con le carte e lettura come connessione diretta con l'arcangelo Michele e con gli angeli della coscienza micaelica ci occupiamo di facilitare logo ceiling logo ceiling è una modalità di guarigione eh, di, di riequilibrio che si avvale del potere della parola vi aiuta ad eliminare i blocchi vi aiuta ad eliminare le paure, le credenze limitanti, le emozioni negative, tutto ciò che vi sta impedendo di essere nel vostro pieno potere, perché poi c'è l'aspetto della riprogrammazione, logo ceiling serve per pulire, eliminare le credenze limitanti e i blocchi e poi c'è la riprogrammazione che serve per ripristinare nuove sinapsi, nuovi sistemi di credenze, nuo... ricordiamoci che noi siamo le nostre credenze quindi se, cerchiamo noi di eh, installare credenze potenzianti a favore dei nostri sogni, a favore dei nostri obiettivi affinché i nostri pensieri smettano di essere negativi e inizino ad essere potenzianti ecco che poi arrivano le intuizioni ecco che poi arrivano le idee ecco che poi arrivano eh, tutte le ispirazioni di scrivere il tuo libro di dipingere di, di fare i tuoi corsi di fare il tuo lavoro di creare quell'attività che tanto vuoi avviare nel tuo cuore è solo vibrando in una frequenza di gioia che tu riesci a fare questo e alle volte hai bisogno di una tecnica alle volte hai bisogno di un piccolo aiuto ecco vi posso garantire che Logo Sealing è un grandissimo aiuto ci occupiamo anche di facilitare il riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce sia io che Alberto di persona se siete in Sardegna o a Verona e a distanza perché comunque queste frequenze non conoscono nel tempo e nello spazio quindi vi possiamo veramente aiutare eh, con queste nuove frequenze a ritrovare equilibrio in tutti i livelli fisico mentale emozionale e spirituale laddove voi avete bisogno per chi è interessato avete visto il video del seminario del riequilibrio energetico e di connessione al sé superiore dovremo ancora pubblicare altre due testimonianze quindi veramente quest'anno le anime sono state generosissime finalmente persone coraggiose che hanno il coraggio di testimoniare quanto è potente questo lavoro con le nuove frequenze di luce e il prossimo seminario sarà verso marzo aprile ok eh, e quello di connessioni angeliche sarà giugno-luglio adesso dobbiamo ancora vedere le date però preparatevi psicologicamente eh, che stiamo iniziando a organizzare questi seminari e quindi organizzatevi, eh, contattateci così potete già iniziare a ehm, ad a investire nella vostra formazione, nella vostra formazione eh, per ri riallinearvi, per riconnettervi, per ricollegarvi con la vostra anima e per eventualmente un domani offrire questo servizio eh, proprio a servizio, scusate ho ripetuto la stessa parola, a servizio degli altri, a servizio del prossimo ok? Eh, quindi io e Alberto vi vogliamo salutare e ringraziare per la vostra attenzione eh, ci sentiamo la settimana prossima, ok? Ciao Alberto, ciao, un grazie. bacione a tutti ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.